Pareti bianche, luci azzurre, camici verdi, colori freddi, silenziosamente muti. Come una maglia troppo stretta, come una stanza senza porta. Devo chiudere gli occhi e stringerli forte. Poi, piano piano, lasciar filtrare la luce, uscire di casa per poter respirare. far entrare aria nei polmoni e poi correre correre, guardarsi senza paura, di stare vicini, di sentire i profumi e gli odori con la voglia di ritrovarsi ancora e ancora, oltre il buio, perché solo la luce può creare l'ombra che mi dà pace, vorrei tornare indietro a quando non sapevo scrivere ma ero in grado di sognare, di ricordare i sogni e di immaginare. Allora era facile comunicare. Chiudere gli occhi e riaprirli, piano piano. Tirare fuori le parole che non hanno suono. Usare i segni, usarli per dare forma ai sogni. Tradurre i racconti in colori, per vomitare le paure. Perché i colori mi fanno stare bene, sì, anche il rosso, anche l'arancione, anche in questi giorni. Colori caldi, un vociare di sfumature, come un fuoco che brucia, che cuoce, che nutre. Un vociare di sfumature sempre diverse. Un crepitio di suoni, un vocabolario di sensazioni. Trasformare, trasformarmi, con meraviglia per scoprire il suono che c'è dentro di me